salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi nuovo video test è eh, un po che non ne facevo oggi ne facciamo uno qua nella mia solita location test con lui il dji avatar sì perché proveremo un accessorio del dji avatar che mi ha incuriosito davvero davvero tanto un accessorio eh, che va installato sul dji avatar al posto di alcune al posto dei componenti originali dji e come avrete intuito dal titolo e dalla copertina sono loro le eliche tre pale della AIR Scrive. Sì, ragazzi, avete capito bene, tre pale. Le eliche originali di DJI hanno 5 pale, mentre la Icecriv, questa azienda americana che produce eliche eh, per i droni DJI eh, nella versione Avatar, ha deciso di fare una versione a 3 pale, anche se in realtà è disponibile anche una versione 4 pale. Comunque quella DJI rimane una versione invece a 5 pale, eh, ma queste a 3 pale mi hanno incuriosito davvero davvero tanto perché hanno una forma e un'impronta davvero ampia. Adesso le guardiamo da vicino, io le ho comprate su Amazon. Amazon sono disponibili con consegna un giorno su Amazon sia nella versione 3 pale che 4 pale anche se il loro prezzo secondo me è un po' impegnativo perché comunque le eliche originali DJI costano intorno ai 10 euro su Amazon mentre eh, queste Ice Cream sia nella versione 3 pale che 4 pale costano 20 euro quindi praticamente il doppio delle eliche originali DJI. Ma adesso guardiamole da vicino perché sono davvero curioso di farvele vedere, soprattutto di provarle. Non le ho ancora provate, appunto perché ci tenevo a eh, fare una prova live con voi per avere le sensazioni subito a caldo eh, di come mi trovo con queste eliche. Quindi darvi le mie impressioni proprio in diretta, senza aver fatto nessun test, nessuna prova. Magari prima decollo con quelle originali, così che subito dopo vado ad installare queste. Così ho un confronto subito diretto. Ma adesso volevo farvi vedere. Eh, da vicino come sono queste eliche della ice cream e le loro caratteristiche dichiarate dalla ice cream allora le eliche ragazzi sono così sono pazzesche guardate che impronta che hanno sono immense loro dichiarano che con queste eliche si riesce ad avere più accelerazione infatti parlano da 0 a 60 miglia orarie in 3 secondi eh, si riesce ad avere un aumento della velocità massima dell'8%. Si riesce ad avere una reattività del drone eh, maggiorata del 15% e addirittura dichiarano che la durata della batteria con queste eliche tre pale eh, può durare anche il 5% in più. Ovviamente sono tutti dati, eh, quelli dichiarati dall'azienda, poi quanti di questi siano veri, quanto siano pompati, soprattutto poi quello della batteria è un dato secondo me troppo variabile sui droni FPV, dove eh, basta sgasare un po' di più e la batteria dura meno cioè è difficile secondo me nei droni fpv fare una comparazione così precisa sulla durata in percentuale in più di batteria comunque nella confezione troviamo le tre eliche e anche le viti per andare a fissare le nostre nuove eliche anche perché con 20 euro volevo vedere che mi davano solo le quattro eliche e non mi davano neanche le viti. Comunque, detto tutto questo, adesso è arrivato il momento di testare. Come ho detto, questa versione tre pale è quella che mi incuriosiva di più. Magari prossimamente proverò la quattro pale. Eh... Però questa trepale era davvero davvero interessante da vedere dal punto di vista estetico, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista ingegneristico sul DJI Avatar. Sono disponibili in color rosso o azzurro, a me piaceva il rosso, comunque sono disponibili su Amazon in entrambi i colori, comunque vi lascio qua sotto i link di Amazon in descrizione nel caso le vogliate acquistare e testare e provare. Perché comunque Master Ice Cream fa sempre prodotti... È di ottimo livello, io sul DJI FPV ho installato appunto le loro eliche che avevo comprato anche quelle su Amazon perché comunque gli davano un qualcosina in più nella stabilità e nella gestione. Perché comunque il DJI FPV è un drone abbastanza cattivo eh, che in certe situazioni può non rendere fluidi i video registrati perché comunque un po' la stabilizzazione della fotocamera e un po' anche eh, la gestione appunto della potenza che ha quel drone. Mentre con le eliche della Scrive avevo notato un miglioramento e quindi dopo averle testate e provate ho sempre continuato a utilizzare le eliche della master la riscriva sul dji fpv perché comunque per il dji fpv era cambiata sì l'ergonomia dell'elica dal punto di vista dell'inclinazione della forma ma il concetto era sempre lo stesso tre pale e eh, con diciamo un design comunque non lontano da quello che erano le eliche originali qua invece proprio è tutta un'altra e adesso mi alleno un attimo con le eliche originali Innanzitutto smontiamo quelle originali, scatoletta per mettere le viti, mi sono proprio messo in un bel punto di merda perché qua ci sono le ortiche, eh? proprio beccato il punto perfetto per non mettersi, e invece io come un pirla mi sono messo proprio lì. Perfetto, abbiamo tolto le otto viti, adesso possiamo andare a prendere le eliche della Icecrief e andare a sostituire una alla volta le eliche, perché vi dico una alla volta? Perché DJI ci segna con il colore... Eh, le due eliche che vanno in queste posizioni hanno il colore vedete segnato sul motore qua abbiamo il pallino color oro e qua abbiamo ancora il color oro quindi sappiamo che queste eliche vanno messe da questa parte mentre le altre eliche dove abbiamo nero qua abbiamo nero mentre con le master a scrivere i 20 euro ovviamente non potevano andare anche a segnarci eh, il colore perché sarebbe stato veramente assurdo quindi dobbiamo noi andare a a vedere eh, di installare e montare appunto la pala giusta sul motore giusto. Quindi ed è per questo che vi consiglio di andare a sostituirne una alla volta. Quindi partiamo con la prima. Adesso guardiamo come sono le sue viti, se sono uguali a quelle DJI o sono diverse da quelle di DJI come mh, lunghezza. No, sono praticamente identiche, vedete? Quindi possiamo utilizzare sia quelle nere DJI che quelle argento che sono quelle della master i scrive vado a riutilizzare quelle di Mi raccomando non sbagliate a montare le eliche perché se sbagliate al decollo succede un macello eh? perfetto il risultato ragazzi è questo è fantastico dal punto di vista dell'impatto visivo sono fuori di testa è davvero una sensazione stranissima direi che siamo pronti a fare il test eh... Ovviamente sarà un test live come vi ho detto, eh, non le ho ancora provate, sono nuove di pacca e sarà appunto un test dopo aver usato una batteria eh, con le originale. originali a caldo, ho le sensazioni di come mi sono trovato qua a fare determinate cose quelle originali e vediamo come invece mi troverò con queste triple pale della master air scrive quindi eh, non perdiamo altro tempo perché sono davvero troppo troppo curioso decolliamo in normal eh, lo fermiamo qua in overing per fare la comparazione del rumore con le eliche originali che ho registrato prima quindi abbiamo così una comparazione per quanto riguarda il rumore anche se nella scheda tecnica dichiarata da master Air scrive sulle eliche DJI. non viene menzionato nulla riguardante il rumore è solo una mia curiosità di vedere se cambia qualcosa a livello di suono, però loro a livello di suono non dichiarano assolutamente nulla. Eh? E poi, ovviamente, voliamo in acro o manual chiamiamolo un po' come ci pare. Allora, già il suono da fermo è molto molto diverso. Eh? Il suono è completamente diverso, eh? è un suono più chiuso, ma allo stesso tempo con una sorta di acuto. Non lo so, è stranissimo. Lo registro nel microfono, così poi vi faccio la comparazione diretta con quello che ho registrato con le 5 pale originali DJI. Perfetto, eh, ci siamo. Quindi, dal punto di vista del suono, valutate voi. Ma adesso pronti a volare con tre pale Master Eye Scrive. Ok, passiamo in manual o acro, chiamiamolo un po' come ci pare, vediamo un po' il comportamento a fare qualche movimento solito che faccio con questo drone, quando vengo soprattutto in questa location test, ok, sì, Direi che non sono male eh, perché hanno questo movimento. Secondo me eh, non so come dire eh, il drone si muove. Secondo me più morbido ma allo stesso tempo ha una sorta di reattività. Perché guardate se do gas quanto sale. Adesso sto scendendo in picchiata e torna su eh? in picchiata. Forse torna su di più che eh, vediamo. Sì, impicchiata forse ha una reazione un po' più reattiva nel dare gas, nel riprendersi rispetto alle eliche originali che magari bisogna un attimo spingere di più sull'acceleratore, vediamo. Sì, eh, riprendono in maniera più decisa, quindi da questo punto di vista interessante, perché fare delle specie di dive, anche se non sono dei dive, perché comunque fare i dive con un Cinewup come questo, vabbè, non è proprio l'ideale però eh, diciamo che ci permette questo di riprendere meglio il drone provo ancora Sì, assolutamente con meno gas il drone eh, riprende eh, subito quota eh, con più sicurezza rispetto a quello che succede con le eliche originali proviamo a dare gas e vedere se dal punto di vista dell'accelerazione realmente si ha È difficile dire se viene su più o meno veloce rispetto a quelli originali. Non lo saprei dire io, a dire la verità. Eh, invece dal punto di vista della precisione di volo, perché comunque è un Cinevupe. Dobbiamo valutare anche la precisione di volo. Vediamo il suo comportamento. Prova a entrare nel boschetto che il boschetto in questo momento è davvero pericoloso perché sono solo rami, quindi non ci sono foglie. La visibilità dei rami è sempre un po' precaria. Stiamo un po' rasenti alla strada a vedere come tiene bene la linea con queste pale. Sì, devo dire che mi piacciono. Forse ha un come, un, un, non so come spiegarmi, eh, quando si dà gas no meglio tanto gas ruzzano di brutto quando si dà poco gas e si vuole tenere una linea dritta ma con poco gas ecco fa più fatica a prendere velocità non so forse è la mia impressione tipo adesso se io voglio stare basso di quota così con questo gas secondo me con gli originali spinge di più però forse è una mia impressione però nel complesso devo dire che tanta roba è. Perché anche quando ci si fa dei movimenti mm, abbastanza decisi devo dire che sì. Devo dire che niente male. Proviamo a passare qua dentro, soprattutto quando si torna verso il basso, si riprende molto più facilmente rispetto alle eliche originali. Eh? Sì, decisamente belle, devo dire belle, non pensavo una roba più, talmente strana che non, è, non so, non riuscivo a dargli un valore reale, a parte un'estetica incredibile e particolarissima. Invece, devo dire, bello, secondo me vale la pena provarle. Eh, a parte il prezzo, sicuramente molto impegnativo per delle eliche di plastica, perché alla fine sono eliche di plastica, anche se sembrano di metallo verniciato. Sono pur sempre di plastica ed il prezzo è davvero impegnativo eh, per quello che adesso ho provato solo le tre pale, perché altrimenti avrei dovuto comprare anche le quattro pale, erano altri 20 euro per delle eliche di plastica che... Eh... Cioè, già DJI le sue le fa pagare tanto e costano 10 euro queste qua 20 euro mi sembra veramente un prezzo incredibile però se volete fare un investimento di 20 euro secondo me potete farlo che comunque hanno il loro perché sai che non mi dispiacciono per niente potrebbero diventare le mie eliche d'uso quotidiano. quotidiano quotidiano anche no non è che uso tutti i giorni il DJ Avatar però eh, quelle che praticamente gli lascerei su costantemente. Proviamo a entrare adesso nel tunnel del bosco che è sempre una parte un po' critica in, soprattutto in questo periodo di rametti secchi. Ovviamente se becco un rametto secco non è colpa dell'elica perché l'elica ci può fare poco alla mia bravura nei rametti secchi e devo dire che niente male perché comunque quando correggevo vedete perché magari vedevo un ramettino o meno correggevo il movimento della correzione era davvero piacevole cioè senza andare a scombussolare quello che era comunque la traiettoria eh, che avevo impostato al drone era una correzione minima da questo punto di vista secondo me sono davvero interessanti infatti adesso voglio ritornare qua nel boschetto e vedere il suo comportamento perché poi sono oh, diciamo le, eh, le eliche per il CNV devono darci anche questa sorta di sicurezza dal punto di vista del volare in, in spazi ristretti in situazioni molto particolari con stabilità ovviamente e eh, prontezza comunque di riflessione nell'andare a modificare magari una traiettoria piuttosto che ma senza a sconvolgere il volo perché comunque siamo in zone magari critiche dal punto di vista degli spazi, belle? Belle, guardate come si muove bene comunque all'interno, oh qua era chiusa la strada, aspettate che adesso provo a passare di qua, difficile andare a trovare un passaggio senza troppi rami secchi da... che si vedono magari all'ultimo, è davvero fastidioso questo, oh guardate qua, no no, belle, guardate come sono riuscito a tenere la linea a filo dell'erba alta o dei rami secchi che venivano su, adesso proviamo a passare di qua che è difficile perché ci sono i rami che sono comunque... Eh, disassati uno dall'altro quindi in realtà non si ha la visuale esatta del passaggio perché i tronchi sono molto disallineati quindi si ha sì lo spiraglio di luce ampio ma poi quando si entra eh, ci si trova i tronchi che in realtà non sono allineati uno all'altro e vanno all'improvviso a chiudere quello che era il passaggio che vedevamo di partenza bello sì mi piace perché comunque questa zona è dove vengo io a allenarmi per imparare a mm, volare preciso in situazioni ovviamente critiche dal punto di vista degli spazi perché comunque come abbiamo appena detto CNV vuol dire volare all'interno di spazi veramente veramente ridotti eh? passiamo da qua perfetto sì no guardate come tiene bene la linea no belle belle belle livello della batteria scarica eh, ritorniamo atterraggio però lo facciamo in normal così atterriamo senza problemi perché questo poi è il bello dei droni dji anche quelli FPV che si atterra e si decolla senza fare troppe perfetto ragazzi perfette devo dire che mi sono piaciute davvero davvero tanto davvero contento eh? non pensavo ma hanno il loro perché quello che sono le percentuali dichiarate non lo so perché in realtà il 5% in più di batteria non so se c'è stato realmente l'8% in più di velocità massima, non lo so, anche quello, secondo me è boh. Eh, e poi l'accelerazione maggiore. Sì, è vero, perché quando si viene giù impiccato e si tocca il gas e torna su subito. Con quelle originali tende a scendere ancora prima di riprendere quota bisogna dare più gas mentre qua devo dire che eh, subito riprende quota quando si scende in picchiata eh, però allo stesso tempo quando si va lineari eh, tenendo una linea vicino a una strada o meno bisogna dare più gas secondo me rispetto a quelle originali non lo so una sensazione che ho avuto sembra proprio contraddittoria ma è quello che eh, ho provato io mh, così live e la prima prova è quindi in realtà mh, è solo per appunto trasmettervi quello che ho provato io proprio nell'utilizzo a secco così una batteria fatta con le eliche originali, subito cambiato le eliche, volato e avevo le sensazioni a caldo di quelle originali a 5 pali, confrontate con queste 3 pale della Master Air Scrive. Quindi ragazzi vi lascio qua sotto il link in descrizione per acquistarle, se qualcuno di voi le ha già provate o ha intenzione di acquistare le prova, mi raccomando scrivetemi la vostra opinione, le vostre sensazioni in un volo acro ovviamente, eh, perché è lì che si notano ovviamente le maggiori differenze cambiando le eliche, quindi vi aspetto i vostri commenti, sia se le avete già provate, provate sia se le proverete in futuro. Se questo mio video test l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, spoiler anche di loro ovviamente erano arrivati e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coposconto riguardanti i droni ma tutta la tecnologia in generale magari anche di loro se vengono messe in offerta ve le segnalo sul mio canale Telegram Offerte, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione o un test come questo delle Master. I Scrive tre pale per DJI Avatar. <totiposite>